La proposta che oggi andiamo a sottoporre all'Assemblea Capitolina eh, nasce diciamo, da, da lontano, da un'attività che da, dall'inizio della Consigliatura eh, è stata portata avanti, che riguarda appunto eh, l'aggiornamento della normativa e della disciplina eh, in materia del piano triennale eh, sul, sull'innovazione. Eh, e soprattutto su quelli che devono essere gli strumenti che un'amministrazione pubblica in forza del codice dell'amministrazione eh, digitale mh, deve adottare. Eh, noi sappiamo e conosciamo tutti, eh, tutti i consiglieri un po' come l'amministrazione capitolina nel corso mh, di questi ultimi vent'anni, eh, anche insomma, a causa dell'innovazione stessa, si è un po' mossa. Eh, Tanto per, per essere molto chiari, eh, la, la conoscenza che noi abbiamo su questo è ovvio che eh, in alcuni casi può non entrare completamente nel merito mh, di tutti anche gli aspetti gestionali, che spesso sono anche oltre la nostra mh, piena eh, consapevolezza. Ma sicuramente, eh, da fuori, e spesso anche gli stessi cittadini, conoscono quello che è la la definizione di, di organizzazione di, di Roma Capitale che è qualificata un po' come la cosiddetta macchina amministrativa e quindi una, un modello organizzativo basato di fatto e, e su questo lo vediamo anche all'interno del regolamento ufficio e servizi un po' eh, in silos diciamo verticali e quindi con dei compartimenti appunto definiti dipartimenti che operano ciascuno per eh, le loro eh, competenze quello che spesso salvo in alcuni casi eh, recentemente anche insomma quando sono state approvate le, eh, le vice direzioni generali per aree tematiche si è andato un po' in quella direzione siamo, eh, Roma si è iniziata a muovere in questa anche consigliatura eh, per immaginare un'articolazione eh, funzionale eh, diversa e più trasversale Ora, che cosa succede? Di fronte a questa immagine, a questo modello di eh, macchina amministrativa, quindi di macrostruttura fisica, nel corso degli anni, e in questa consigliatura a mio avviso possiamo anche darne atto che sull'altro versante, quindi su quello che potremmo chiamare la macrostruttura digitale o appunto il numero elevatissimo di piattaforme e applicativi che eh, la città utilizza e che l'amministrazione utilizza, questa amministrazione molto si è fatto. Se pensiamo soltanto all'agenda digitale, al piano triennale CT 1820 e ovviamente tutte quelle altre innovazioni che ci sono state, tali da rendere oggi Roma Capitale una tra i primi, insomma, eh, prime amministrazioni eh, dal, dal punto del numero di vista dei, dei servizi che sono stati digitalizzati. E anche i singoli consiglieri penso ne abbiamo parlato tante volte anche in commissione, penso anche al collega eh, Coglia sul tema del commercio o alla collega Iorio sul tema dell'urbanistica e così via che si sono eh, mossi diciamo, anche nell'ottica delle linee eh, programmatiche per cercare ciascuno per la, il suo settore di eh, porre diciamo, un'accelerazione su alcuni eh, ambiti che riguardavano la digitalizzazione. Quindi all'interno di, eh, di questa attività, e molto era stato fatto anche dalla, eh, dalla, dalla precedente... Ora allora, la sentiamo consigliere, un attimo che ripristiniamo l'audio. Prego. Qui è necessario sicuramente fare dei passi in avanti su questo settore. Eh, su questo governa, per così dire, la legislazione, il codice dell'amministrazione digitale, che eh, ancora oggi, e nella delibera ne abbiamo dato atto, insomma, è, è elemento di discussione, di dibattito, di approfondimento anche da parte della Corte dei Conti, perché è evidente che una buona applicazione del codice dell'amministrazione digitale, che a tutti gli effetti è, è appunto a valore di legge ordinaria, è, è necessita di innovazione, di trasformazioni, ma soprattutto anche di investimenti che non si possono fare in un anno, in due anni, in cinque anni, ma vanno ovviamente sviluppati nel corso del tempo, perché pochi forse si rendono conto di questo, ma, oppure magari se ne rendono conto tutti, ma sicuramente quando si procede a una innovazione dal punto di vista ehm, tecnologico, quindi alla realizzazione ad esempio di una nuova piattaforma, l'organizzazione deve cambiare, perché se l'organizzazione non cambia di fatto stiamo creando un clone, stiamo creando due modelli, uno accanto all'altro, che di fatto potrebbero duplicare o rendere anche più difficile eh, l'erogazione di, di quel servizio o la gestione di un procedimento amministrativo. Quindi questa eh, duplicazione, questa eh, diciamo, eh, ulteriore attività che deve essere fatta, mano a mano che questa amministrazione sta mettendo sempre più strumenti informatici, è quello di ripensare il modello organizzativo, ma da questo punto di vista il modello organizzativo digitale. Ed è per questo motivo che nasce questa proposta per fornire eh, la definizione di un nuovo modello che è utilizzato anche in altre, in altre città, che è fondato sul principio della cosiddetta città-piattaforma. Ora, se noi prendiamo tutte le nostre, le, la maggior parte dei servizi di Roma Capitale ci, renderemo conto che, ci rendiamo conto che un numero elevatissimo di questi servizi sono collegati o connessi a degli strumenti informatici. E quindi e la discussione politica che, che sottopongo diciamo, con questa delibera all'aula è quella di avviare, sicuramente di iniziare a mettere una serie di pilastri che mano a mano nel corso degli anni magari si evolveranno, miglioreranno, alcuni ne sono già stati messi, alcuni sono già oggetto di delibere, quindi questa delibera che propongo non è esaustiva di tutto questo tema, ma soltanto di alcuni aspetti. E quindi riuscire a fare in modo che eh, il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e Trasformazione Digitale possano, eh, come dire, avviare un percorso più, più sinergico tra di loro da questo punto di vista l'esempio del lavoro agile sicuramente è, è uno di questi um, i punti della delibera appunto sono, sono diversi tra i quali anticipo di aver presentato anche ulteriori emendamenti che sono stati anche un po' il frutto e la maturazione anche del dibattito che c'è stato anche insomma in commissione rispetto alla delibera originariamente eh, depositata um, la, la proposta ha quindi come obiettivo quello sicuramente di rinforzare il ruolo anche del responsabile per la transizione digitale all'interno di Roma Capitale, ma contestualmente avviare un tavolo che è volto a comprendere meglio e a lavorare sugli impatti organizzativi dell'ente nel momento in cui entra diciamo, in vigore un'innovazione dell'ente stesso. Il secondo principio è appunto il principio della città piattaforma, quindi quello che Mh, vede eh, la condivisione e razionalizzazione degli ecosistemi verticali ed orizzontali per comprenderci un ecosistema orizzontale potrebbe, è il, ad esempio, il GED, sistema elettronico documentale che utilizza da tutti, verticale, magari un applicativo che un singolo, eh, una singola struttura utilizza. Tenendo conto ovviamente di tutte quelle implementazioni delle piattaforme abilitanti a livello nazionale che sono state eh, integrate in questa amministrazione, pensiamo soltanto a Speed, a CIE e a anche alla prova che si sta facendo su NPR ma ovviamente anche per fornire delle funzionalità com comuni e la condivisione perché è ovvio che mano a mano che il numero degli acquisti dell'amministrazione eh, su questo settore aumenta deve esserci una più precisa strategia e razionalizzazione su questo già c'è, c'è il piano triennale 18-20, adesso noi mettiamo le basi per quello ovviamente eh, successivo e concludo Ehm, sul, diciamo, per l'illustrazione, con gli ultimi due punti, il primo che riguarda il tema quindi, della macrostruttura digitale, quindi è necessario immaginare quale possa essere quindi non più la, solo la macrostruttura fisica, ma la macrostruttura digitale di Roma Capitale, e in ultimo tenere conto anche nel eh, regolamento dei procedimenti amministrativi, che è ancora degli anni 90, se non erro, quelle che poi saranno effettivamente queste novità. Mm -hmm. Il, credo che sia, poi più avanti magari aggiornerò eh, l'aula la, sugli emendamenti presentati, credo che sia una proposta di buonsenso che mira a eh, come dire, proseguire un lavoro già fatto e iniziare a pensare, come insomma, diceva eh, qualcuno, se non ricordo male, era proprio Churchill, non, più alle prossime, eh, non ancora alle prossime elezioni, ma intanto alle prossime generazioni. Grazie.